Uh, vi, brevemente mi presento uh, io sono Giovanni Profeta sono un collega di Yolanda la, lavoro assieme a lei al laboratorio cultura visiva della SUPSI la, la mia formazione è quella fondamentalmente di, di designer ho studiato a Venezia dove mi sono specializzato in comunicazione visiva e multimediale e poi da, da pochi mesi da, da febbraio di quest'anno ho ottenuto il mio dottorato di ricerca al Politecnico di Milano quindi eh, ho ottenuto il mio dottorato in design presso Density Design. È un laboratorio di ricerca che si occupa di visualizzazione dei dati. O ormai da circa otto anni collaboro appunto per il Laboratorio Cultura Visiva della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, la SUPSI. Eh, lì mi occupo di progetti di ricerca eh, legati a, principalmente al design dell'informazione e al design dell'interazione. E poi sono anche docente. Uh, tengo diversi corsi ormai da circa sette anni, um, tengo dei corsi uh, che sono basati fondamentalmente sulla rappresentazione di dati uh, geografici, quindi sostanzialmente delle mappe e di dati uh, di, di tipo tabellare eh, all'interno del corso di uh, Interaction Design. Eh, mi occupo anche di, eh, di collaborare con istituzioni presenti nel territorio ticinese, ormai da tantissimi anni va avanti una collaborazione con l'Osservatorio Ambientale della Svizzera Italiana, è un, un laboratorio che, che monitora con oltre mille sensori eh, tutta una serie di parametri ambientali rilevati in Ticino. Da, eh, da parecchi anni abbiamo anche una collaborazione con il Museo Cantonale di Storia Naturale che si trova a Lugano. Con loro abbiamo realizzato un'installazione uh, un interattiva uh, in merito a, ad una uh, ricerca che era stata fatta uh, negli ultimi tempi. Questo è un progetto che risale ormai al 2015. Un progetto di ricerca basato sulla migrazione delle rondini e che ha visto uh, collaborare me con altri miei colleghi per lo sviluppo di un, un plotter interattivo, quindi una macchina sostanzialmente che era in grado di, di disegnare sopra un poster prestampato una serie di dati riguardanti la migrazione delle rondini. Um, il progetto Wikipedia primary school, ovviamente eh, immagino che conoscete tutti qual è l'obiettivo finale eh, del, del progetto, fondamentalmente eh, si trattava di individuare quali erano le strategie che potessero in qualche maniera migliorare gli articoli legati al, al curriculum di scuola primaria, quindi di scuola elementare eh, in Sudafrica. Il mio ruolo in particolare Nell'ambito della ricerca era, era duplice. Da una parte eh, avevo l'obiettivo, attraverso l'analisi grafica, quindi attraverso la visualizzazione dei dati, eh, di, di mappare qual era lo stato dell'arte degli articoli, e poi dall'altra parte eh, in qualche maniera riuscire a, a restituire graficamente l'impatto del, del progetto Wikipedia Primary School sui contenuti di Wikipedia. Eh, sin dal principio c'era già chiaro, anche rispetto alle indicazioni di, che mi aveva fornito Yolanda, qu quali sarebbero stati eh, gli step, le, le fasi principali del progetto. E la primissima fase eh, si è aperta ormai parecchi anni fa, nell'estate 2015, e prevedeva la, um, la mappatura iniziale del degli articoli previsti. Poi c'era una fase intermedia in cui verificavamo un po' lo stato dell'arte dopo circa un anno di attività e poi alla fine le visualizzazioni finali in qualche maniera avrò fatto un po' il sunto per capire qual era lo stato degli articoli prima e dopo l'intervento dei miei colleghi. Uh, mi, sin dal principio, quindi una volta che i miei colleghi avevano uh, avevano, diciamo, posto le basi sul, sul progetto, io mi sono trovato in una condizione in cui erano stati definiti una lista di circa 200 articoli eh, organizzati in maniera, devo dire, molto dettagliata, questo è un grande lavoro che hanno fatto i miei colleghi, organizzati in 40 categorie. Quindi fondamentalmente partivo da una, da una lista eh, abbastanza lunga e articolata di, eh, di articoli. Eh, dal punto di vista dei, dei dati che avevo a disposizione, fondamentalmente eh, avevo due grandi eh, sorgenti da cui effettivamente ottenere dati. Avevo Wikipedia, con eh, chiaramente le sue pagine web, e ecco, ehm, la, la sandbox, o meglio, le API offerte da, eh, dalla MediaWiki. Quindi eh, sin, sin da subito mi era chiaro che potevo ottenere i dati sia leggendo, sia uh, utilizzando quello che vedevo in pagina, sia utilizzando eh, dei dati più, str più strutturati offerti dall'API. Quindi, diciamo, con queste informazioni che avevo a mia disposizione, c'è stato un, un momento di ricerca eh, che devo dire è durato anche parecchio tempo, eh, nei, nei primi tempi, in cui eh, in qualche maniera dovevo definire un po' quali sarebbero stati i parametri che andavo ad analizzare, eh, attraverso le, le mie, eh, il, il mio lavoro di analisi grafica. Eh, ho fatto anche tanta ricerca rispetto al, uh, al mondo che, che guarda appunto gli articoli Wikipedia, quindi uh, al mondo della linguistica piuttosto che al mondo dell'educazione, eccetera. Devo dire che non ho trovato, almeno a quel tempo, nel 2015, parecchi articoli che si occupassero della... Uh, della De dell'analisi degli articoli eh, dal punto di vista eh, automatizzato, nel senso la stragrande maggioranza delle ricerche che ho trovato erano basate su un'analisi un di, eh, di articoli dal punto di vista qualitativo e quindi ovviamente eh, questa qui era un'attività che già riguardava il lavoro dei miei colleghi, io dovevo cercare di, di trovare delle caratteristiche che potessero essere indagate attraverso l'uso di... Di strumenti computazionali, quindi facendo l'uso di, ehm, diciamo, di, dei cosiddetti big data, in qualche maniera integrando dei dati e ottenendo delle informazioni eh, in maniera automatizzata. Per cui in definitiva sono arrivato a, eh, con il contributo dei colleghi a definire un po' diciamo tre macro caratteristiche da, in, da analizzare graficamente uh, dagli articoli, uh, la, quella che abbiamo definito la trovabilità, ossia in che maniera gli articoli sono connessi l'uno con l'altro, uh, il modo in cui sono, questi articoli vengono redatti nel corso del tempo e poi uh, quella che abbiamo definito la specificità, ossia l'integrazione di, con, di uh, risorse all'interno degli articoli, che eh sì, si vediamo più avanti. La, la, il primissimo aspetto che ho analizzato è quello relativo ai link i link all'interno di una pagina web, quindi di un articolo. Eh, devo dire che c'è stato un, un momento iniziale in cui ho dovuto acquisire parecchie competenze rispetto all'utilizzo di, eh, di script appunto automatizzati. In particolare ho studiato un po' più approfonditamente il linguaggio Python, un linguaggio di programmazione che mi è servito proprio per ottenere i dati dalla dall'API di Wikipedia e poi eh, elaborarli, quindi far sì che quei dati grezzi che arrivavano eh, da, eh, dalla piattaforma di Wikimedia potessero essere poi rappresentati in forma grafica. Uh, una volta ottenuti i dati di partenza, ho, ho fatto grande affidamento su uno strumento che uh, po pochi anni prima avevano prodotto i miei colleghi uh, di Density Design, si chiama Rographs. Questo qui è uno strumento, fra l'altro, ancora in uso, eh, che, che vedrà l'uscita della, uh, del, della versione 2.0 proprio entro quest'anno. Eh, ed è uno strumento che permette di di ottenere delle primissime rappresentazioni di dati eh, in maniera molto rapida, con un'interfaccia grafica abbastanza facile da utilizzare. Quindi questo, qui lo, lo, questo strumento l'ho utilizzato come cioè, un passaggio intermedio per, eh, per capire quali erano effettivamente i dati che avevo a disposizione. Poi in seguito, eh, una volta quindi capito quale sarebbe stato il tipo di grafico, il tipo di modello visuale da utilizzare per rappresentare i dati riguardanti i link, allora ho, ho potuto utilizzare un'altra un libreria JavaScript in modo tale da, effettivamente, eh, avere una maggiore possibilità di customizzazione della rappresentazione in base a quelle che erano le, le esigenze mie e dei miei colleghi. Eh, la, tut, la stragrande maggioranza delle visualizzazioni che ho realizzato sono state fatte, magari sembrerà strano, ma sono state fatte dentro una pagina web, eh, appunto facendo uso di una, uh, della libreria JavaScript che si chiama d 3js ho realizzato le, le rappresentazioni che erano basate sui dati che provenivano dall'API dall di Wikimedia. E, ed erano visualizzazioni che ovviamente potevo gestire in maniera abbastanza, uh, abbastanza semplificata, andando uh, ad intervenire uh, sul codice, poi eh, ottenendo una, una modifica visuale in, in, nel giro di pochi istanti. Le, questo tipo di visualizzazioni erano state ottenute eh, appunto tramite un linguaggio per il web che generava un file svg, quindi sostanzialmente un, un file di grafica vettoriale. Quindi, una volta ottenuti eh, i, miei, i miei risultati, tramite l'utilizzo di, di, di 3.js, ho, ho avuto modo di scaricare il file svg e poi eh, completare la, la rappresentazione, quindi mettere effettivamente in pagina i miei risultati. Eh, quella che vedete è una delle primissime visualizzazioni che sono state fatte. Eh, questo che vedete è un, fondamentalmente un poster in formata 3 che uh, aveva lo scopo di, uh, di essere utilizzato dai miei colleghi nel momento in cui hanno organizzato le loro uh, hackathon, o meglio, i loro editathon e eh, tutti i vari momenti di condivisione con gli esperti dei vari settori. Uh, ed è un, una visualizzazione che si occupa di, dei link in ingresso e in uscita. Quindi vedete, eh, le barre rivolte verso l'alto eh, indicano il numero di link in ingresso rispetto a un determinato articolo. Eh, i, le etichette con gli articoli sono riportate, sono riportate eh, da, eh, nella parte in alto ci trovano, eh, sono riportate in, in senso ehm, eh, sono da leggere piegando la testa verso sinistra. Eh, nella parte in basso sono riportati mentre gli articoli, i link in, in uscita. Eh, purtroppo è, questo è un limite uh, dell'API, eh, i link in ingresso non possono essere più di 500. Um, questo è proprio un limite tecnico della piattaforma, per cui... Uh, è stato un pochettino limitante perché non possiamo sapere effettivamente quanti sono i link per gli articoli che hanno più di 500 link in ingresso. Ci possiamo fare un'idea però di quali sono le tipologie. Infatti, eh, sempre co con un lavoro di, coordinato con i miei colleghi, abbiamo deciso di suddividere... I, le tipologie eh, di, eh, di suddividere tutti quanti i link in base alla tipologia, se si tratta di link provenienti da altri articoli, oppure da pagine utente, categorie, da template, oppure da portali. Ma abbiamo visto in, per questo progetto pochissimi articoli avevan, erano stati linkati a dei portali, quantomeno in questa primissima fase. Uh, poi c'è stata un, un, diciamo, una pausa abbastanza uh, ampia fra la prima e la seconda fase. Uh, una pausa ampia più che altro dal mio punto di vista, che uh, dal punto di vista delle visualizzazioni. I miei colleghi ovviamente sono andati avanti con il loro lavoro di uh, definizione delle strategie uh, che sarebbero servite appunto per migliorare gli articoli. Uh, sono stati uh, condotti diversi studi su quale potrebbe poteva essere la modalità migliore per migliorare scusate il gioco di parole per aumentare la qualità degli articoli dalle review da parte della community alle review da parte degli esperti e, e dopodiché sono stati uh, selezionati un set di articoli che effettivamente uh, sono serviti uh, come, uh, come uh, test per applicare alcune di queste strategie. Eh, nel frattempo, cosa che è un po' ci ha strani di tutti, durante questa fase eh, intermedia, sono successe tantissime cose dentro a quella lista che inizialmente prevedeva 170 articoli. Eh, sono successe tante cose che eh, devo dire mi hanno ehm, diciamo, abbastanza. Eh, mi hanno creato parecchi problemi nell'ambito nell del, della codifica, poi degli, eh, dei, dei codici, degli script per generare le visualizzazioni. Eh, in particolare eh, sono cambiati eh, molto spesso gli articoli, eh, gli articoli sono stati eh, cambiati nel senso di cambiati di titolo, oppure ancora sono stati cancellati del tutto, oppure ancora sono stati aggiunti, eh, perché è stata diciamo, una richiesta esplicita da parte dei, eh, degli esperti che si occupavano di quei temi. E quindi tu, eh, questa qui è diciamo, una nota tecnica rispetto agli script che avevo preparato, ho dovuto prevedere uno script in più che facesse la verifica se nel momento in cui ritornavo a fare le visualizzazioni, se quegli articoli erano ancora disponibili e se erano disponibili qualora avessero cambiato il loro nome e quindi diciamo, per ovviare a questo problema soprattutto nel, nella fase, nelle fasi successive ho, ho realizzato per i miei colleghi una pagina uh, web una pagina html che riportava più precisamente la lista di tutti gli articoli uh, selezionati uh, ed era una lista che aggiornavo di volta in volta quando sviluppavo una nuova rappresentazione. Quindi Era, era, era ed è ancora disponibile su, su una pagina di GitHub questa pagina, in modo tale che a quel tempo potesse servire come un punto di riferimento, eh, non soltanto per vedere la lista degli articoli disponibili, ma come uno strumento che permetteresse a colpo d'occhio di vedere che cosa stava cambiando in quegli articoli vedete ci sono alcune caselle grigie e verdi, ecco lì, eh, è espresso eh, con dei colori in maniera diciamo, molto immediata eh, quali sono eh, le, le migliorie eh, oppure le, i problemi che stanno, eh, che stanno avendo eh, gli articoli presi eh, in considerazione. Eh, nel, nelle fasi successive ovviamente avevo già un, de, dei dati di, di riferimento partendo appunto dal, dal 2015, per cui, come potete vedere, ci sono, uh, la rappresentazione ha acquisito un livello di complessità in più. Sono state uh, inserite delle barrettine, uh, que questi segnetti neri che vedete, questi filetti neri, uh, a ricordare qual era il livello di quelle barre uh, all'inizio del progetto quindi come penso si possa vincere da questa rappresentazione, eh, tantissimi articoli hanno visto una, un, un grande incremento del numero di link eh, sia in ingresso che in uscita. Eh, poi, fra l'altro, rispetto ai link eh, in entrata e in uscita, eh, questo da un'idea della mia collega Florence, eh, sono, è stato interessante vedere che se noi escludiamo tutti quanti i link che provengono dai, da altri articoli, Uh, in realtà, uh, quelli che rimangono, quindi uh, gli uh, i link che provengono da, dalle pagine utente, dalle categorie, dai template e dai portali, in realtà tutti que questi link si sono ridotti uh, rispetto a come erano nello stato, uh, nello stato iniziale del progetto. Perché probabilmente abbiamo pensato. Uh, dal momento che gli articoli, molti degli articoli erano, erano cambiati In qualche maniera non so, forse l'utente no, non si riconosceva più in, in quell'articolo comunque non era più frutto principale del suo intervento per cui ha deciso di togliere il link, soprattutto il link uh, in ingresso qui, uh, qui vedete un, un dettaglio in, in alto in corrispondenza di ogni singolo articolo abbiamo riportato dei, uh, dei segni grafici in modo tale da distinguere quali erano gli articoli che erano stati aggiunti durante la, la fase 2, oppure ancora eh, in modo tale da distinguere eh, quali erano state le strategie utilizzate per migliorare quel tipo di articolo. Eh, questa, come vedete, è la, la, la rappresentazione finale eh, che, che poi, al solito, era disponibile in formato eh, stampato in, sotto forma di A3. Eh, anche dal punto di vista grafico eh, avevo modo di, eh, di concentrarmi e curare meglio alcuni, alcuni dettagli che nella primissima fase erano solamente abbozzati. Eh, avevo eh, parecchi dati che riguardavano i link, non avevo soltanto eh, dei dati di tipo quantitativo, io oltre a conoscere il numero totale di link in ingresso e in uscita, sapevo anche precisamente quali erano i link che puntavano a quale altra pagina. Eh, per cui, eh, anche parlandone con i colleghi, mi è sembrato interessante eh, riuscire in qualche modo a, creare, a ricreare il network degli articoli eh, presi in considerazione dal progetto. Quindi eh, attraverso un, un lavoro di redazione di uno script ad hoc sono riuscito ad ottenere una, un database fondamentalmente in cui vedevo riportato da una parte il link, quindi la pagina di riferimento, e dall'altra parte a, a cui puntava. E poi ho utilizzato un, un software, devo dire, molto, eh, molto bello, anche se parecchio complesso, che, ha, che mi ha permesso di realizzare un vero e proprio network, quindi una rete di tutti gli articoli eh, presi in considerazione dal progetto. Il software si chiama Gefi, è un software eh, open source che eh, può essere scaricato da chiunque, anche se ovviamente richiede un po' di... Eh, un po' di pratica per, per uh, funzionare e per, per essere esplorato in tutti i suoi aspetti. Uh, questo è un tool che in termini tecnici si dice di, uh, di spazializzazione, uh, ossia lui prende come punto di riferimento il dataset che avete visto poco fa, quindi dove c'è un elemento che punta ad un altro elemento e uh, in base al numero di, uh, di link che ci sono fra... Um, quindi uh, in base al numero di collegamenti che ci sono fra due pagine, lui è in grado di, uh, di generare un network in cui uh, tutti quelli che vedete, uh, tutti questi pallini neri che vedete sono i link che più sono vicini e più allora hanno dei link in comune. Più si allontanano, allora più probabilmente su Wikipedia quelle, quelle pagine uh, non hanno niente a che vedere l'uno con l'altro. Questa è, che vedete rappresentata è una, una primissima visualizzazione, qu quando ancora non sono applicati effettivamente eh, tutti quei, eh, quei parametri che servivano per ottenere la visualizzazione. Eh, la, la visualizzazione che poi nel, nella prima fase è, è, stata, è stata ottenuta e consiste in questo, eh, questo groviglio di, eh, di, di cerchi: questo groviglio di cerchi in cui ogni cerchio corrisponde ad un articolo. E come vedete, eh, Alcuni articoli sono colorati eh, diciamo, con delle colorazioni particolari. Questa è un'altra interessante caratteristica di Gefi, ossia la possibilità di, anche lì un termine tecnico, di clusterizzare gli articoli, ossia eh, in base a tutti gli articoli che abbiamo a disposizione è, è possibile fissare un parametro per cui eh, sulla base di un certo numero di articoli di, uh, di articoli, che ci sono, in, di link che ci sono in comune fra le pagine, allora è possibile in qualche maniera raggruppare gli articoli in diverse uh, aree tematiche. Uh, questa è l'evoluzione della stessa rete, quindi con, con, con gli stessi parametri uh, a circa metà del progetto. Come vedete in questa fase qui è, è già più facile riconoscere al, eh, dei, dei veri e propri eh, cluster, dei veri e propri gruppi di, di pagine. Poi in particolare, ci sono i gruppi di pagine che abbiamo identificato come i gruppi di pagine eh, strettamente legati al Sudafrica, quindi con la sua storia, il suo heritage, la sua politica, eccetera. Eh, anche questa qui è stata un, diciamo, una sorpresa dal punto di vista del progetto, perché eh, penso si nota abbastanza bene Uh, soprattutto in questo caso, di come dal, dalla prima fase alla fase successiva eh, tutti quanti gli articoli sono stati, eh, sono stati sicuramente editati e il, il numero di, di link è cambiato, ma soprattutto uh, in ultimo abbiamo lasciato ad agosto 2017 dei, mh, eh, tutta l'area che in, in particolare riguardava il, il Sudafrica e tutte quante le, eh, le energie rinnovabili o in generale i materiali che si possono ritrovare in Sudafrica adesso sono molto più ravvicinati l'uno con l'altra. Eh, ciò vuol dire che tutte queste pagine sono più strettamente collegate fra di loro, è più facile muoversi all'interno di quelle aree tematiche. Eh, abbiamo anche analizzato diversi tipi, eh, altri eh, tipi di dati. Um, in particolare, questo è, un, è, stato, è stato un esercizio che mi è piaciuto particolarmente, in particolare siamo entrati dentro le singole pagine con gli articoli e abbiamo identificato alcune di quelle che, che noi abbiamo definito le features degli articoli, diciamo, le caratteristiche, o, o meglio ancora eh, tutti, eh, tutte quelle che sono eh, le, eh, le informazioni, i contenuti a supporto della, della lettura e quindi della comprensione dei testi. Uh, abbiamo mh, preso in particolare uh, i, le, re, le reference, quindi i riferimenti, le note, le immagini e poi i also. Inoltre, poi questa è stata aggiunta in corso d'opera, abbiamo, abbiamo pensato che era interessante andare a vedere come gli articoli cambiavano anche in termini di numeri di, uh, di issue ritrovate al, al suo interno. In questo caso, essendo cioè, più che altro una sperimentazione, ho, ho provato con eh, un'altra modalità nuova per, per ottenere i dati. Eh, in questo caso ho utilizzato una libreria JavaScript che si chiama JQuery. Eh, è una libreria in grado di entrare dentro tutte le pagine che facevano parte della nostra uh, lista di circa 200 articoli e estrapolassero uh, appunto la, eh, il le referenze, le note, le immagini e i si osso. In particolare, eh, in, nel nostro caso, noi interessava mappare anche qui la, la numerosità di queste caratteristiche. E, e qui vedete al solito riportato uh, da, verso l'alto le, le caratteristiche negative, ossia le issue uh, riscontrate su tutti gli articoli. Mentre in basso uh, trovate tutte le caratteristiche positive. Uh, quindi, appunto, referenze, immagini, uh, note e si also. Uh, anche uh, nel caso delle feature abbiamo pensato che uh, era molto utile uh, avere un, una rappresentazione in cui si partiva dal piccolo, quindi da, uh, dalle, dagli articoli che avessero poche caratteristiche a quelle che ne avevano di più. Uh, ovviamente ci siamo resi conto, ma uh, in parte ce lo aspettavamo che uh, la maggior parte degli articoli, che, eh, che riceveva, che aveva maggiori eh, caratteristiche, maggiori immagini, maggiori contenuti, erano gli articoli più legati a, a personaggi diciamo, abbastanza famosi. E in questo caso abbiamo notato che eh, molto spesso, quantomeno negli articoli che poi hanno... Eh, hanno fatto parte del, degli editati, hanno organizzato i miei colleghi, eh, molti di questi articoli, a posto di acquisire caratteristiche, le perdevano. Quindi si riducevano il numero di referenze o magari il numero di immagini. Probabilmente eh, succedeva una sorta di, di assestamento. Magari in fase di produzione degli articoli veniva, venivano aggiunte dei contenuti extra che eh, evidentemente non erano ritenuti eh, essenziali, quindi poi in una fase successiva venivano rimossi. Um, abbiamo anche analizzato le, il numero di pagine viste eh, per fare questo eh, ci siamo basati sul, eh, sull'API messa a disposizione già da Wikipedia eh, devo dire questo tipo di visualizzazione è stata molto interessante dal punto di vista dell'ottenimento eh, dell dei dati e della codifica, della rappresentazione grafica. Eh, eh, questo è un tipo di visualizzazione che in inglese si chiama horizon chart, quindi potrebbe essere in, in italiano diventa la, la, la visualizzazione ad orizzonte. Eh, ed è uno, sostanzialmente una sorta di, di grafico ad aria in cui vengono compresse eh, le, le varie parti, eh, è come se voi aveste una, una cartina che è molto alta, infatti in molti casi ci sono parecchi picchi, e per far sì che sia tutta quanta visibile in una porzione più piccola viene, viene come piegata, vengono fatte come delle scarette e poi vista eh, come in una carta, eh, attraverso la carta velina. È stata una visualizzazione appunto interessante dal punto di vista della codifica, però de devo dire non, ha, ehm, diciamo, non, non, è, non è stata particolarmente rilevante in termini di progetto. Noi ci aspettavamo che in qualche maniera aumentasse l'interesse eh, del, del pubblico rispetto soprattutto agli articoli presi in considerazione dal, eh, dal progetto. Però in, in realtà non è stato così, rispetto alla rappresentazione globale abbiamo visto che mh, diciamo, il progetto non ha, uh, non, non ha avuto un grandissimo impatto in termini di, uh, di aumento di, di pagine viste. Uh, in ultimo per chiudere, uh, ovviamente tutto eh, il processo di, uh, di ottenimento dei dati, di elaborazione e di rappresentazione grafica è stato tutto quanto documentato. Eh, è stato documentato per, fondamentalmente per due motivi. Eh, è stato documentato, primo, per, per me stesso, quindi per, eh, in termini di, eh, eh, di velocità del lavoro e quindi poi di, eh, di produzione, di molteplici visualizzazioni, avevo bisogno di, di uno strumento che, eh, che mi potesse servire per... Um, come una sorta di to-do list, tutte quante le operazioni da fare per passare da, dai dati che provengono da Wikipedia al, poi, ai dati che sono rappresentati in, in, un, in, un, in un poster a tre. E poi soprattutto per, per far sì che, poi, che potenzialmente chiunque eh, sia in grado di, di fare come ho fatto io, quindi eventualmente proseguire anche il lavoro di, di analisi grafica su sullo stesso dataset, oppure selezionando una, un, uh, un altro set di articoli. Uh, sono tutti disponibili uh, su una pagina su GitHub. Uh, poi immagino l'avete visto, uh, inoltre c'è anche una pagina su Wikimedia con, uh, con il progetto, in cui effettivamente trovate tutte quante le, uh, le rappresentazioni grafiche sviluppate in tutte e tre le fasi. Eh, e poi inoltre, eh, sin dal principio, ho, ho rilasciato in open source eh, lo scraper che, che ho realizzato. Eh, L'ho chiamato Wikimall, la, come dire, la talpa di Wikipedia in grado di scavare eh, anche i dati un po' più nascosti. Eh, ovviamente la mia formazione non è quella di uh, un ingegnere dell'informazione né tantomeno un ingegnere uh, software, per cui... Um, è uno, uno strumento che è lì è disponibile, ehm, però probabilmente non è diciamo, ancora ottimizzato perfettamente perché, perché possa essere riutilizzato da, eh, diciamo, da chiunque. Nel senso, c'è abbastanza documentazione, ma eh, eh, qualora occorresse io rimango ovviamente a vostra completa disposizione per darvi tutte le, eh, tutte le indicazioni su come eh, adoperare al meglio questo strumento. Da questo progetto ho avuto modo di trarre un po' di conclusioni, alcune conclusioni che riguardano specificatamente il mio ambito di, uh, di indagine, appunto il, il tema della visualizzazione dei dati, poi in particolare mi sono reso conto che dal punto di vista della rappresentazione grafica le, le visualizzazioni che, che meglio hanno rappresentato l'impatto del progetto sugli articoli selezionati era, uh, sono state le visualizzazioni legate al, ai link e alle, alle feature, alle caratteristiche degli articoli. E poi inoltre, cioè adesso in, in sintesi, uh, mi sono reso conto che, che Wikipedia cambia uh, molto, molto, molto rapidamente. Eh, e per questo motivo... Eh, è difficile, quindi questo qui è un issue penso che abbia chiunque si, si approcci a progetti di questo tipo che, la, il fatto che cambia rapidamente richiede uno, un grande sforzo proprio per stare dietro a, a, a, ai cambiamenti rispetto a come i dati vengono messi a disposizione, rispetto a come sono strutturate le pagine però in, in generale la cosa eh, molto positiva che, che, che mi ha fatto piacere di questo progetto è che eh, è possibile in qualche maniera eh, riuscire a, a migliorare gli articoli o quantomeno a farli cambiare, eh, quindi a guidare in qualche maniera l'interesse della community o anche di persone che normalmente non frequentano Wikipedia e sono degli esperti nel loro settore. Abbiamo visto che appunto tramite questo progetto è possibile, si, si, può fare, si possono uh, integrare dei nuovi contenuti su Wikipedia anche da parte di persone che non sono strettamente legate a questo mondo. Probabilmente non, eh, eh, sarebbe diciamo, impossibile pensare a un, a un macro intervento su tutta quanta Wikipedia, però su, su temi molto specifici eh, o, o quantomeno contingentati si, può, si possono ottenere, penso, dei risultati. Io vi ringrazio per l'attenzione e poi ovviamente rimango qui a disposizione quando abbiate delle domande. Una, una nota giusto rispetto al nostro progetto. Um, quando abbiamo fatto il progetto Wikipedia Primary School il nostro focus era sul Sudafrica e il motivo per il quale anche era molto importante i um, link in entrata e i link in uscita era perché noi avevamo un grosso problema anche sulla rilevanza dei contenuti e sulla visibilità dei contenuti del Sudafrica, um, che è una tema specifico quando si parla di arte contemporanea africana, di, art, di produzione africana, di eh, geografia anche di alcune regioni, per cui avevamo proprio dei, anche dei buchi di conoscenza e un bisogno anche di capire come collegare meglio i contenuti. Probabilmente nel progetto che abbiamo adesso eh, qui in Italia c'è meno questo bisogno, eh, più o meno ci sono, la maggior parte dei, uh, dei contenuti esistono, piuttosto è interessante capire uh, la visibilità di questi contenuti, cioè quali sono i più letti, i più effettivamente utilizzati, se sono usati questi contenuti, immagino anche le controversie, ci saranno dei temi tipo la storia del fascismo che potrebbe emergere, non so se, quali temi possono essere magari oggetto anche di... Mh, insomma più problemi e mh, capire anche, eh, ehm, ecco un'altra cosa che trovo interessante era anche questo magari anche valorizzare il contributo dei, uh, delle persone che sono attive su questi, uh, su, uh, su questi lavori anche per uh, in qualche modo ringraziarle, non so potrebbe essere anche questo magari un tema. Ma questa della controversia, Giovanni, però, con il nostro progetto non l'avevamo fatto. Secondo te il numero, l'avevi considerata questa cosa del numero di edit di una voce? Praticamente devi vedere quanto frequenti sono gli edit. Sì, l'abbiamo, la, la, eh, adesso non l'ho inserita eh, nelle slide, però l'avevamo considerata. Eh, l'avevamo considerata soprattutto nella prima fase, eh, poi pur purtroppo non, cioè, non ho avuto di modo di riprenderla. In quella prima fase eh, c'è sì, stato modo di, di vedere alcuni, eh, alcune pagine che, che cambiavano il loro numero di, di byte in maniera molto molto repentina facendo pensare a una controversia, eh, solo in quella visualizzazione, in quella primissima visualizzazione che abbiamo realizzato, poi un po' di tempo dopo mi sono reso conto che c'era un, un bug. Eh, dovuto allo script, per cui uh, venivano, venivano ottenute dallo script soltanto le prime 500 modifiche effettuate, quindi poi saltava, uh, saltava dalla 500, 501 in poi. Uh, si, può, sì, si potrebbe riprendere quello script, ovviamente è da integrare, fare delle piccole modifiche in modo tale da uh, ovviare al problema de al solito dei 500 elementi disponibili con, con Wikimedia. Eh, anche questo, ovviamente, anche se non è del tutto corretta, comunque è sempre disponibile sulla, sulla pagina Wikimedia del progetto di visualizzazione. Sì. È, un, è un argomento, credo, abbastanza nuovo. Per, uh, non, non mi sembra che siano stati fatti molti lavori di visualizzazione in Italia, cioè su Wikipedia in italiano, sui contenuti ci sono quelli internazionali, cioè ci sono progetti. Uh, internazionali fatte da Wikimedia Foundation fatte da, da ricercatori esterni ma sul progetto specifico di Wikipedia in italiano non credo che ci sia mm. molto no, con, infatti non ce ne sono lo so perché ho visto parecchi di questi paper ma soprattutto manca l'aspetto di visualizzazione mm. cioè su, sui paper stranieri ci si concentra tantissimo sul tentare di individuare un modo per, cioè oddio, la, più di un modo in realtà per valutare le interazioni, ma si basa molto poco sulla parte, sulla parte grafica. E vabbè, l'italiano non, non ne parliamo proprio, non, non è considerato. Eh sì, eh, sì, Anche io ho visto la maggior parte degli studi sono eh, tutti in lingua inglese. E... E poi soprattutto si basano su un'analisi, come dicevo prima, di tipo qualitativo, eh, che sì, posso capire si può fare con un numero limitato di articoli, eh, ma nel momento in cui i numeri diventano tanti, come nel nostro caso, noi partivamo con una lista di 200 articoli, poi visto che molti sono stati cancellati, tutto quanto si è ridotto a circa 178, se non ricordo male. Per cui sì, ne... nel nostro caso, per il progetto correva un modo un po' più automatizzato per riuscire eh, no, non a, a, ad ottenere una rappresentazione della qualità, a quello non ambivo, però quantomeno um, a rappresentare quantomeno lo stato dal punto di vista quantitativo di, uh, di quegli articoli. E comunque in questo progetto parliamo di una cifra che sarà 1000-1500 articoli come, uh, come base di dati, quindi no. sarà anche un po' diverso come come lavoro di, di analisi. Diventava per quello anche interessante usare uh, uh, l'analisi dei dati, proprio perché riusciamo magari anche a scremare un po' gli articoli e fare anche una prima analisi, anche, anche un po' con l'accetta sempre, per capire di che cosa stiamo parlando, se ci sono molti issue, se sono articoli giganti, se ce ne sono di molto piccoli. Quindi era anche un po' per capire... Quindi, un po' diciamo, riprendendo il, il patto che abbiamo seguito per il, per il progetto uh, Wikipedia Primary School Sudafrica, eh, anche lì c'è stato un momento in cui, appunto, si partiva dalla lista di 200 articoli, poi eh, subito dopo diciamo, la, la fase 1 lì è stato un po più chiaro quali erano gli articoli su cui focalizzarci infatti eh, mi ricordo è stato è stato mantenuto un set se non mi sveglio di circa 40 50 articoli su cui effettivamente si è, eh, si è intervenuto tutti gli altri ci servivano come eh, come eh, come riferimento come un campione di controllo per capire se, se è, è avvenivano delle cose analoghe anche in tutti quegli altri e, e abbiamo visto eh, eh, penso di, di avervi mostrato anche che all'interno di quei 50 tutti gli articoli relativi al Sudafrica si sono compattati fra di loro quindi diciamo, è successo qualcosa eh, sono stati eh, editati e diciamo, anche su, sulla carta oppure sul web eh, si, è, si è ottenuto una, una rappresentazione di, eh, del progetto dell'impatto del progetto Bene se non ci sono altre questioni o altre domande, possiamo chiudere l'incontro. Io poi faccio una riunione operativa per capire eh, se sviluppi tu o se facciamo sviluppare a qualcuno di, Italia, cioè di non svizzero... Il, le visualizzazioni, perché secondo me non sarebbe male se anche persone che lavorano sui progetti Wikimedia, cioè anche tu Luca o a, non so, Federico, o vale, insomma, persone che già lavorano sui progetti, vedere se questo tipo di strumenti sono una cosa utilizzabile, se sono troppo complessi, se sono troppo lontani, se ci vuole eh, troppo lavoro se invece può essere un tipo di, di competenza abbastanza integrabile con anche le cioè i lavori che già fate anche con le istituzioni culturali o anche con altri progetti eh, diversi da, eh, da questo Un'ipotesi potrebbe essere parlarne con Christian Consonni che so aver fatto la, la tesi di dottorato su un'analisi qualitativa barra quantitativa di delle, delle modifiche su Wikipedia e poi per la parte glam bisogna parlare con, con lo staff. Però sì, si può, si può fare. È un, è un ennesimo è un, è un tool che sicuramente può aiuta, aiuta tantissimo. Vedo che la parte grafica, quando fai vedere le cose fighe costruite fuori dalla comunità, la gente spalanca gli occhi. Grazie. Eh, probabilmente, io già immagino, eh, quel codice lese... È... Probabilmente uh, diciamo, richiede sicuramente tan tanta ottimizzazione, eh, soprattutto alla luce del fatto che uh, nel, nel vostro progetto gli articoli sono molto di più rispetto ai nostri 200 di partenza. Uh, ma, ma, molto probabilmente, comunque, si, si può cioè, qualcosa. Sicuramente si, si può riutilizzare, soprattutto per quanto riguarda la parte di visualizzazione. Ormai, con eh, Eventualmente, con Yolanda abbiamo acquisito cioè, abbastanza esperienza su come eh, mappare eh, dati di questo tipo. Per cui, io se volete, rimango a, a disposizione per, per seguirvi eventualmente nella, nella decodifica di quello che io ho scritto, nel scrivere, ma anche anzi, in particolare su per darvi qualche indicazione rispetto a come ehm, rappresentare appunto com in forma grafica i dati ottenuti. Penso, forse un po' come per il, per il progetto Wikipedia Primary School Sudafrica, adesso faccio la distinzione, anche eh, lì bisognerà definire più precisamente quali sono le, le caratteristiche da indagare, così come abbiamo fatto per, per il nostro progetto in modo tale da quindi, andare mirati e cercare qualcosa nello specifico quindi un po' come si fa per tutti i progetti di visualizzazione porsi una domanda di ricerca e trovare precisamente qual è il dataset o magari l'aggregazione di dataset che possa rispondere a quella domanda bene Grazie tantissimo Giovanni, grazie a tutti anche per, uh, per la presenza, ci, eh, ci rivediamo per, uh, per chi riesce per uh, il lavoro sulla valutazione degli articoli mercoledì prossimo 27 e Giovanni noi ci sentiamo poi per, uh, per capire anche come andare avanti con questo progetto. Volentieri, volentierissimo. Ciao a tutti allora, arrivederci.